SBUO! Allora, Roma o Lazio Intanto che io mi sto a, fa, mi sto a mangiare questa pasta. Questa bella pasta che l'ho fatto. Roma o lazio, ti chiedono sempre. Ti chiedono sempre. La domanda che è ricorrente, dice, devi squadra sei soprattutto quando vai a. Vai fuori, fuori da Roma voglio oh, non meno sporchiarlo eh? aspetta eh, aspetta un attimo allora mettiamo anche pure questo allora Roma o Lazio, dici? Allora, io se te devo dire Lazio, anche se io sono nato negli anni 70, in quel periodo c'era la Roma, anni 70, 76 sono, negli anni 80 c'era la Roma Forte con ecco, Falcao, Serezo, Sicuramente il calcio brasiliano a me mi ha sempre attratto. Poi negli anni 90 è stata una Lazio, io ho la Lazio stellare, tutte stelle, assurde eh, grande Lazio, vinceva vinceva a Stralipante, ma spendeva un sacco di soldi per fare le squadre quindi Roma-Lazio, Lazio però io ti dico che mi vedo, me ne vedo entrambe, ogni tanto non vedo la partita, partita da Roma, non è che, che so, non non sono mai stato un tifoso di quelli a però questo mai, né da un lato né dall'altro, l'Anche a me non è che mi piace tanto, però, però Lazio. In passato forse ma c ho, c ho avuto un sacco di amici della Roma. Poi sono cresciuto sempre in zone tradizionalmente della Roma. Quindi è ovvio che sei, un po'... Che sei stato un po' influenzato no? da questi ambienti eccetera. E se ti dire anche un po' dei più parenti che.. Che lavoravano proprio, Dentro. Però Lazio. Stavo dicendo, io il calcio lo guardo in modo oggettivo, vedo le partite sia dell'una che dell'altra, della Lazio, sostanzialmente negli ultimi tempi. Gli ultimi tempi sono Lazio. e non sono mai stato uno di quelli attaccati là e si mettono a eh. parte le partite nemmeno le guardo tanto eh, ti devo dire cioè tutta la partita mettetemi là a guardare tutta la partita era eh, boh, adesso è raro anche perché con internet eh, anche perché adesso sono, non, non ce l'ho io le Sky queste cose qua stavo dicendo io mi sono, me, mi sono me, il calcio brasiliano mi ha sempre attirato infatti poi mi sono studiato tutte le mi sono studiato tutte le sono andato un po' nei dettagli volevo capire perché, perché, perché cioè, il giocatore brasiliano è troppo diverso da e dagli europei vabbè, questo è evidente ma anche dai sudamericani stessi tra di loro tra Argent, argentini e gli altri non, cioè, non è, è proprio diverso è uno stile proprio che lo contraddistingue il brasiliano e poi ti metto in descrizione un po' di roba che, mi son, che io ho scritto, che sono andato a cercare, eccetera, un po' tutte le cose, che tutti gli studi che ho fatto, anche sulla Lazio moderna, sulla Lazio del 74, che ci sono tante storie belle. E quindi il calcio brasiliano, la cultura brasiliana è tutta uno stratificarsi di di culture, culture subculture, quindi da, da, da, dalla cultura indigena ci cioè, si è stratificata sopra quella mh, africana degli, dei, dei, dei, dei, degli schiavi. E tutto nello scenario appunto della cultura europea. Nella, della cultura europea importata quindi portoghese eccetera e cristiano cristiano non lo so però più, eh, vediamo poi da quello da, da, da, da verificarlo cioè. comunque occidentale e poi la, le, ci sono anche minoranze importanti asiatiche giapponesi in Brasile da questo appunto da questo la, la, la passione, ci cioè sono arti marziali proprio eh, locali, come la capoeira, vedi capoeira, capoeira, eccetera. Quindi, quindi lì eh, il calcio è un'arte. È un non direi marziale, non direi un'arte marziale, ma sicuramente un... un modo di comunicare Più che uno sport comunque in descrizione ti metto tutto, ti do ti.. E ti... E ti allego un po' di robetta di, da, da andare a... a vedere, va bene? 10 minuti, dai, si può fare un video da 10 minuti, tranquillo, ok, ciao, alla prossima.